Tutti. oggi vi volevo far vedere come fare una gonnellina per una bambina di 9 anni allora io ho scelto questo cotone qui un po fiorato e mi sono già preparata diciamo le strisce per fare questa gonnellina che sarà con due camuffi cioè uno in lunghezza che è questo poi ci sarà quello più corto messo sopra poi ci sarà il traverso e infine ci servirà l'elastico che è questo Adesso andiamo in taglia e cuci e cominciamo a vedere, intanto comincio a chiudermi i due camuffi e poi andremo in lineare ad applicare i camuffi. camuffi già chiusi lateralmente. Adesso dobbiamo fare una cucitura a bordo del camuffo, io non ho problemi di, di fiori che vanno da una parte o dall'altra quindi per me su e giù è la stessa cosa. Facciamo una, un centimetro di cucitura in lineare con punto lungo e molto lento in modo che dopo potremo arricciare il camuffo a mano. Prima di fare ciò però mi segno i quattro le quattro posizioni del fianco, il centro davanti, il centro dietro, in modo che dopo quando andremo ad applicarlo ho già le mie, i miei segni, diciamo, per poter distribuire meglio la ricettura. Questo è uno. qui e qui dobbiamo ricciare i due camuffi allora i camuffi vanno ricciati alla larghezza calcolata del traverso che io ho già piegato stirato e mi sono tappata anche qui le quattro metà e quindi la cucitura verrà al centro dietro del traverso il traverso mi fa messo così in doppio 39 centimetri quindi io dovrò ricciare questi due camuffi sia l'uno che l'altro di 39 fino ad arrivare insomma, a 39 cm e poi lo fisseremo faccio il bordo della gonna che di la verità sarebbe stato meglio averlo fatto prima di arricciare però mi è venuto in mente dopo comunque è lo stesso facciamo i due bordi dei due camufli, io ho calcolato due centimetri e poi ci vediamo col traverso A un centimetro e mezzo dal bordo praticamente faccio una cucitura vuota così perché voglio che poi quando verrà arricciato ci sarà un camuffetto e i piumi sono chiusi all'elastico con una cucitura da una parte all'altra ho sommontato di, di un centimetro praticamente e finiamo questo fatto A questo punto prendiamo il nostro elastico, lo inseriamo dentro alla stoffa così, cerco di mettere la cucitura un po' spostata se no viene grosso e con il mio piedino di cerniere faccio un'altra cucitura qui a filo in modo che l'elastico sia esattamente chiuso nelle due cuciture. applicare così, si mette qui a filo di questa cucitura e viene fuori così, però io ho voluto fare una cosa un po' più carina, volevo fare altre quattro cuciture all'interno di questa distanza e mi sono calcolata giusta giusta il piedino 0,7 di un piedino normale di un lineare, e quindi faccio queste cuciture di bellezza. Abbiamo i due camuffi già preparati pronti per essere cuciti il nostro traverso. io mi sono presa e mi sono distribuita molto bene la ricciatura in questo punto ho fatto le quattro metà mi sono messa degli spilli perché non vedevo bene le intacche quelle famose che avevo fatto all'inizio le ho trovate però me le sono segnate meglio ho ricciato bene soprattutto la, il camuffo sopra perché sarà quello che si vedrà di più la ricciatura e adesso andremo a fissare i due camuffi uno insieme all'altro con un'unica cucitura e poi successivamente andremo ad applicare il traverso girando la rovescio e andremo con il mezzo piedino da cerniera proprio nella prima cucitura che abbiamo qui tirando e andremo a metterlo su sulla gonna tutto intorno anche il traverso mi sono divisa per 4 che così avrò riscontro con la gonna e quindi andrà su tutto abbastanza bene e ci vediamo in lineare mettiamo gli spilli e le fissiamo in quattro punti tanto per avere i quattro punti giusti punti 1 2 3 4 e 4 punti sul traverso con gli spilli parto dal centro dietro e fissiamo su questa cucitura qui questa qui esattamente col mezzo piedino devo praticamente combaciare sopra questa cucitura e sotto naturalmente devo stare cercare di prendere anche quella sotto direte finalmente perché era ora questo traverso qui è un po più elaborato diciamo potevo fare a meno di fare queste cuciture a me piaceva farle ho voluto provare una cosa un po più elaborata mi sembra che è venuta abbastanza bene l'unica cosa adesso metterò su un'etichetta qui nella cucitura dietro qui al centro magari lo saldine anche qui in basso qui e così la, la bambina mette su trova subito la cucitura non se la deve girare di qua e di là e poi farò anche una saldina laterale una di qua e una di qua magari sotto il camuffo qui per tenere diciamo abbassata bene questa parte che non dovrebbe girarsi però per evitare che questo succeda magari una saldina qui una sul fianco e magari una anche al centro dietro mi sembra che è venuta abbastanza bene. E per questa bambina, io ho calcolato una lunghezza dunque di 37, mi sembra. Non mi ricordo più una misura: 37 centimetri di lunghezza, una bambina di 9 anni. Questa bambina aveva una vita di 58 centimetri, e quindi gli va bene così, è un po' corta, non è troppo corta, ma neanche dal ginocchio. Eh, spero vi sia piaciuta alla prossima